Allora, fratelli miei, chi desidera seguire la lettura, può aprire Esodo 33, dal verso 7. Esodo 33, dal verso 7. E il Signore ci ha, dato, ci ha lasciato la sua parola perché questa fosse una lampada al nostro sentiero e ci può, ci può insegnare, incoraggiare, riprendere, eh, infiammare la nostra fede ulteriormente insomma tutta la Bibbia è per noi e ogni passo ha un profondo significato e vogliamo leggere nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che è benedetto in eterno Mosè prese il padiglione e se lo tese fuori del campo lungi da esso e lo nominò il tabernacolo della convenienza cioè sta parlando della tenda e chiunque cercava il Signore usciva fuori al tabernacolo della convenienza che era fuori del campo ora quando Mosè uscì verso, verso, eh, uscì verso il padiglione tutto il popolo si levò e ciascuno si fermò all'entrata del suo padiglione e riguardò dietro a Mosè finché fosse entrato nel padiglione e avvenne come Mosè entrava nel tabernacolo, la colonna della nuvola si abbassò e si fermò all'entrata del tabernacolo e il Signore parlò con Mosè. E tutto il popolo vedendo la colonna della nuvola fermarsi all'entrata del tabernacolo si levò e adorò ciascuno all'entrata del suo padiglione. Ora il Signore parlava a Mosè faccia a faccia, come un uomo parla al suo compagno. Poi Mosè tornò nel campo. Ma Giosuè, figliuolo di Nun, ministro di Mosè, uomo giovane, non si partì di dentro al tabernacolo. E Mosè disse al Signore, «Vedi, tu mi dici, "Mena fuori questo popolo, e tu non mi hai fatto conoscere chi tu manderai amico, e pur tu mi hai detto, io ti ho conosciuto per nome, e anche tu hai trovata grazia davanti agli occhi miei. Ora dunque, seppure ho trovata grazia davanti agli occhi tuoi, fammi ti prego conoscere la tua via e fa che io ti conosca a ciò che io trovi grazia davanti agli occhi tuoi e riguarda che questa nazione è tuo popolo e il Signore disse la mia faccia andrà e io ti darò riposo Mosè dunque avendo detto al Signore se la tua faccia non va con noi non facci partire di qui e a che si conoscerà egli ora che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia davanti agli occhi tuoi non sarà egli quando tu andrai con noi, onde io e il tuo popolo saremo renduti ammirabili sopra qualunque popolo che sia sopra la terra. Il Signore gli disse, io farò ancora questo che tu dici, cosicché tu abbia trovata grazia davanti agli occhi miei e che io ti abbia conosciuto per nome e Mosè disse al Signore Dei fammi vedere la tua gloria e il Signore gli disse io farò passare davanti a te tutta la mia bellezza griderò il nome del Signore davanti a te farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò aver pietà ma gli disse tu non puoi vedere la mia faccia perciò che l'uomo non mi può vedere vivere poi gli disse, ecco un luogo appresso di me, fermati dunque sopra quel sasso e quando la mia gloria passerà io ti metterò nella buca del sasso, ti coprirò con la mia mano finché io sia passato, poi rimuoverò la mia mano e tu mi vedrai di dietro, la mia faccia non si può vedere. Okay. Amen. Okay. È, è un passo molto molto importante, se okay. voi avete notato il verso numero 7 inizia col dire che c'era il tabernacolo eh, della convenenza. Ora, questo tabernacolo della convenenza rappresentava Gesù Cristo. E, infatti tutto quello che lì si trova rappresenta la, la Deità, a cominciare dal tabernacolo, dal, dal, dal candelabro, dalle tre porte di entrata, che si chiamavano la verità, la via e la vita, ecco perché Gesù disse questo, io sono la via, la verità e la vita, si riferiva al tabernacolo, gloria a Dio, l'altare dei profumi, insomma rappresenta l'arca da dove fuori usciva la parola di Dio, insomma lì c'era la, la cosiddetta scecchina di Dio, la presenza di Dio. Questo tabernacolo in Esodo 29 si trovava esattamente nel centro del campamento, quindi era strutturato in modo tale che le dodici tribù erano ordinatissime perché Dio è ordine la gloria di Dio, la gioia di Dio, la presenza di Dio non è disordine Dio è, ci fa saltare, è vero come è scritto, ma sempre con ordine tutto si fa con ordine, gloria a Dio e nel centro di questo accampamento fatto da oltre 3 milioni di persone c'era il tabernacolo, c'era la presenza di Dio, c'era il fuoco di Dio, c'era la colonna di, di fuoco, gloria a Dio, di notte e la colonna di nuvola di giorno che eh, faceva ombra a tutto quanto l'accampamento e non faceva sì che il sole percuotesse i loro capi, veramente stavano benissimo, gloria a Dio, ma a un certo punto, a un certo punto vediamo quanto l'uomo è ribelle e quanto Dio è amore guardate frate, miei, qua vi voglio far notare una cosa il verso 20 il Signore dice io farò grazia a chi vorrò far grazia sapete come si traduce questo? che Dio fa grazia a tutti a tutti non c'è una elite di predestinati qualcuno dirà qualcuno dirà ma lì non c'è scritto questo e invece c'è scritto è che tu lo decontestualizzi tu devi vedere il verso alla luce di tutta la storia. Non mi puoi, io pure che parlo, che dico faccio un discorso e mi togli una parola, tu a quella parola gli puoi far dire quello che vuoi. E ora ve lo dimostro. Mosè sale al monte Oreb, alla presenza di Dio. Quanto stava bene. E ci sta tantissimo, giorni su giorni su giorni, ci stette 40 giorni. E Dio non gli consegnò le tavole della legge, le due tavole, i dieci comandamenti, che erano le tavole con, con il quali si sarebbe siglato il patto. Una volta che Dio fa un patto, basta, non verrà mai meno a quel patto al Signore. E il Signore ha fatto un patto con noi, che è il settimo patto, il patto di Cristo, è il patto della vita eterna in Cristo Gesù, e nessuno ci può rubare questo patto. Noi però possiamo andarcene, ma noi possiamo andarcene ma finché noi rimaniamo con Cristo nessuno ci ruberà quel patto bene, perché è il patto di Dio Dio ha fatto un patto con noi, non noi con Lui noi non possiamo fare patti con Dio, noi entriamo nel patto di Dio e quindi il Signore stava per stipulare questo patto che è il quarto patto una volta fatto quel patto non era, ormai era irrevocabile ed era il patto per la vita eterna e allora che cosa succede? Che durante il periodo che Mosè stette davanti alla presenza di Dio, il popolo si ribellò durante questo periodo. Il popolo fece un vitello d'oro, il popolo obbligò Aronne, sembrerebbe, a fare questo vitello d'oro cominciarono a fornicare tra di loro fornicare fornicare proprio materialmente sessualmente parlando cominciarono a ballare fecero di tutto di più il Signore stava vedendo se voi notate bene il Signore darà le tavole della legge a Mosè alla fine dei 40 giorni quando già il popolo aveva fatto tutto quel lavoro il Signore fece grazia a tutti il Signore fece grazie a tutti. Che succede? Dopo che Dio gli dà le tavole della legge a Mosè, allora gli dice il popolo si è avviato. Il popolo mi ha abbandonato. Scendi giù dal popolo e vedi quello che devi fare. Mosè scese giù dal popolo, andò dove stava il popolo, spessò le tavole della legge, c'è tutta la storia e a un certo punto Mosè disse... Chi è per il Signore, venga da questa parte. Chi non è per il Signore, rimanga lì. Tutti i Leviti furono fedeli al Signore, da qui comprendiamo che Levi fu sempre fedele al Signore, andarono dalla parte di Mosè, ma moltissimi altri rimasero dall'altra parte. Si ribellarono, non vollero accettare la grazia del Signore. Il signore gli stava tendendo la mano vieni qua che c'è cristo vieni qua che c'è la croce di cristo vieni qua che c'è la parola di cristo vieni qua che c'è il sangue di cristo vieni qua no è scritto in giovanni 3 17 18 che il mondo ha preferito le tenebre alla luce di cristo è una preferenza è un corrergli dietro e allora a quel punto per loro scelta loro i leviti presero le spade e passarono a fil di spada tutti quelli che deliberatamente avevano deciso di ribellarsi al Signore, e questo ci fa comprendere che nell'aldilà ci sono pene eterne e vita eterna è una loro decisione è una nostra decisione non c'è predestinazione io farò grazia a chi vorrò far grazia significa tutti voglio far grazia ma non costringo nessuno la gente è libera avevano la shekinah, la presenza di Dio nel centro dell'accampamento il Signore dopo questo perché Dio perdona ma castiga gli dice adesso prendi il tabernacolo e lo porti fuori fuori dall'accampamento e mentre prima ce l'avevano dentro l'accampamento nel centro dell'accampamento nel centro del cuore a due passi dopo per andare alla presenza di Dio dove usciva fuori la parola di Dio dovevano uscire fuori da quell'accampamento uno dei perché Cristo è morto fuori dal campo e dovevano faticare tornare al Signore quando veniamo meno e lo sappiamo tutti purtroppo perché chi è che non è mai venuto meno? Quando veniamo meno e torniamo al Signore, dopo averlo conosciuto, ci fa più fatica. Dobbiamo camminare di più, dobbiamo faticare di più, ma Dio non se ne è andato. Poteva andarsene, Dio non se ne è andato. Ni in Apocalisse la Chiesa si era ribellata, la Chiesa era venuta meno, eppure Gesù non disse, io sono andato via. No, io sono fuori alla porta che sto picchiando, ma sei tu che devi aprire perché sto parlando con una chiesa, con qualcuno che è nato di nuovo un giorno, che ha conosciuto le mie vie, che ha conosciuto la mia gloria, che ha visto il fuoco del mio tabernacolo, qualcuno che conosce il mio nome, benedetto è il santo nome del Signore e questa è una storia che è successa a due 3.500 anni fa o 3.250 anni fa secondo le posizioni ma ancora oggi questa storia continua a ripercuotersi dentro ogni cuore che è nato di nuovo ed è qui per noi benedetto il santo nome del Signore e Mosè in mezzo a tutto questo, questo mare di guai come abbiamo letto eh, i numeri, la sorella Paola ha letto il passaggio addirittura volevano lapidarlo Mosè Mosè era un servo vero, un servo, un servo di Cristo, servo del Signore. Eppure Mosè nella, nella sua umanità non disse a massa di tutti, questi sono una massa che de... addirittura più avanti gli vorranno fare la pelle più di una volta. Insomma, non era facile eppure Mosè disse leva il mio nome dal tuo libro la stessa cosa che disse Paolo ai Romani io vorrei essere riciso per il mio popolo Israele ma non c'è un nome per quanto il cuore possa essere accettevole il cuore possa essere rigenerato non c'è un nome che si può sostituire alla tua salvezza non ci sono santi né Marie né Bartolomei solo Cristo è il nome ora ecco perché Mosè è un tipo del Signore nel senso che allegoricamente lo raffigura e allora Mosè in tutto questo Mosè è scritto parlava faccia a faccia col Signore è scritto nel verso 11 poi nel verso 20 dirà io non ho mai eh, nessun uomo mi ha mai veduto in faccia vediamo qui allora che forse c'erano più di una persona forse c'era una trinità benedetto il santo dico forse tra virgolette c'è una trinità gloria a Dio e allora il, Mosè parlava col Signore faccia a faccia pensate aveva visto la gloria di dio aveva visto tante cose anche noi siamo una chiesa che viene da un passato dove abbiamo fatte molte esperienze non solo il battesimo dello spirito santo ma abbiamo fatte molte esperienze io per la grazia di dio già l'ho detto tante volte ho visto due scecchina due volte ho visto il signore proprio visto gloria a dio è incredibile è meraviglioso. Mosè aveva visto il Dio, forse come mai, come pochi, perché Paolo pure lo vide, anche Giovanni. Ecco tutto ciò, dopo tutta questa gloria che saliva, parlava col Signore, Mosè gli dice al Signore, sai che c'è? Mostrami la tua gloria. Come? Mostrami la tua gloria. Ma ci parli tutti i giorni, faccia a faccia. E vuoi, vuoi vedere la sua gloria? Mosè aveva capito che in Dio, in Cristo, nel Signore c'è una infinità, c'è un mondo che, che, che più entri in questo mondo e più ricevi quello che questo mondo non ti può dare, certezze, gioia, conoscenza, pace, certezza di vita eterna ed è, ed è, ed è, ed è questa esperienza perché oggi noi conosciamo Dio in tanti modi tra cui attraverso la scrittura perché è un comandamento di Dio ma poi questa scrittura si deve trasformare in esperienze vere e reali, vere e reali, a cominciare dalla presenza di Dio, dal battesimo dello Spirito Santo. Quanti possono dire oggigiorno nel mondo io sento la presenza di Dio e dirti per filo e per segno cos'è la presenza di Dio, cosa significa sentire la presenza di Dio, Cosa significa stare a casa tua e sentire una presenza che è più reale di quella di cento persone, una presenza che ti parla, che ti dice anche se sei accerchiato da migliaia di persone che ti vogliono uccidere. Io l'ho fatta questa esperienza quando io mi sono convertito, mi volevano uccidere e avevo paura e la presenza di Dio mi ha detto, mi ha fatto sentire Alessio nessuno toccherà il tuo capo Stai sereno, stai tranquillo, una certezza assoluta? Quanti possono dire io conosco lo Spirito Santo, io conosco il Dio, io conosco la gloria di Dio, io conosco la certezza di Dio? Quanti lo possono dire? Chiunque lo può fare, chiunque può cercare il Signore, ma a delle volte succede che il tabernacolo dal centro del cuore si sposta e fuori esce dal cuore una serie di vicissitudini che non stiamo qui adesso a considerare, ognuno conosce se stesso, ma quando il tabernacolo, la presenza di Dio per un attimo esce, è lì fuori che ti sta dicendo venite a me, vieni a me, io sono qui ancora che busso, che ti voglio, non ti voglio lasciare, Dio non lascia nessuno, Dio cerca tutti, vuole salvare tutti, Dio è amore, dopo che il popolo si era ribellato, gli diede le tavole del patto, dopo lo fece, alleluia, eppure si erano ribellati, Dio non vuole che l'Empio muoia, scritto in Ezechiele, non lo vuole, Gesù è venuto a morire nel mondo, per tutto il mondo, non per un gruppo di elite, di predestinati, di tizio, caio e sembronio, ma Dio vuole salvare tutto il mondo e non c'è una sola persona che non rientra nel piano della salvezza ma dipende da noi sforzatevi, dice il Signore, sforzatevi, fate violenza perché i violenti rapiranno il regno di Dio, quelli che fanno coercizione al proprio io e alle tentazioni di questo mondo che oggi come oggi sono arrivati a livelli che forse solo ai tempi dell'arca di Noè c'erano, forse ma come oggi veramente, perché dice che quei giorni saranno come i dì di Noè. Quindi oggi stiamo a dei livelli veramente che dobbiamo fare molta attenzione. Molti se ne sta portando via Satana, ma Dio è vivente. Satana è un nemico già vinto. Se noi stiamo attaccati al Signore non dobbiamo vincere Satana. È già vinto, ma noi dobbiamo rimanere attaccati al Signore. Tanto più che vediamo che il giorno si avvicina. Alleluia, come dice quel canto. E quindi abbiamo molto per cui ringraziare il Signore. La parola di Dio è vivente, è una luce, ci, ci dà certezza, gioia, insegnamenti che hanno vita. E quindi vogliamo andare in preghiera, in adorazione. Io vi invito a venire davanti, gloria a Dio, mentre la sorella Paola ci guiderà nella adorazione. Nel ringraziamento, gloria allo Spirito Santo.